Wanda Fischer, la sosia di Ivana Spagna, età, altezza, carriera e vita privata. Chi è Wanda Fischer? Anni, altezza, carriera e vita privata della sosia di Ivana Spagna. Wanda Fischer è una cantante italiana, la sosia di Ivana Spagna. Nota non solo con questo pseudonimo. Ma anche con quelli di Wanda Radicchi e Mona Lisa, il suo vero nome è Wanda Radicchi. Nata a Crotone il 28 ottobre del 1947, ha 70 anni ed è alta circa 160 cm. Da piccola, dopo essersi trasferita a Carrara con i genitori, ha iniziato a studiare pianoforte, esibendosi in alcune orchestre di zona. Nel 1955 viene scoperta da Gil Coppini, che la fa trasferire a Milano per farla diventare cantante nel suo complesso jazz, Mona Lisa. In questo periodo incide le prime canzoni per l'etichetta Hollywood e lavora, tra i tanti, con Baker, Renato Sellani e Gorni Kramer. Nel 1960. Invece, partecipa alla seconda edizione del Burla d'oro con il brano Occhi Color Settembre. Banda Fisce, carriera della sosia di Ivana Spagna. Dopo aver vissuto negli States, inizia una carriera da corista di musica leggera, sia da solista, sia nella band Musicals. Nel 1978 è stata corista dell'orchestra diretta da Pino Presti durante i concerti da Dio Mina al Teatro Tenda Bussola Domani di Marina di Pietrasanta. Negli anni 90, poi, ha preso il nome di Wanda Fischer e ha ricominciato la carriera da solista, esibendosi anche come sosia di Ivana Spagna. Ha dovuto smettere, però, per un'inchiesta per sostituzione di persona e per la diffida dei legali della cantante. Durante la sua carriera ha avuto modo di cantare per spot pubblicitari e collaborare con grandi artisti. Lucio Battisti, Toto Cutugno, Massimo Bubola, Mina, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi, Alan Sorrenti, Cristiano Maggioglio, Iva Zanecchi, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato e Ivano Fossati sono alcuni di loro. Banda Fischer, sosia di Ivana Spagna, La vita privata. Non si conosce molto della vita privata della sosia di Ivana Spagna. Sappiamo, però, che nel 1968 ha conosciuto Gian Piero Reverberi, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e pianista italiano naturalizzato svizzero, del quale è diventata la compagna di vita.